è il tipo verde ormai è lui è lui la terra ci faccio una mocus soprano è vero ci sono delle eliche aspetta okay, che sto entrando eccomi just build col tempo allungato ah. Fantas fantasma concrete e usa tanti diversi diversi tipi di blocchi no troppo troppo vittoria assicurata così eh. sì, vittoria assicurata dovremmo coprire eh. dentro tipo un meme dentro no tipo le catene si può fare fai tipo una potola tipo così Cos dobbiamo arredare tipo bellissimo ci manca solo qualcosina po' cosa molto male. barile nei tanti table ok chi ci sta qui esci esci e chiudi l'aitea ora sono secondi meglio che non essere neanche in classifica Vediamo. Farfalla Ok Chi disegna la farfalla? Cioè, chi fa la farfalla? Tu fai le ali e io faccio il corpo Ok Cioè potremmo no. fare tipo... Tu fai... Tu fai la farfalla e io faccio il paesaggio Potresti fare tipo un vasetto di fiori Tipo quello lì che c'è Nello sfondo Meanwhile Aspetta ho già l'idea Si, sì, e poi ci metti la terra Meanwhile... E dopo il blocco di terra in mezzo Il blocco di terra in mezzo Per fare Ok basta basta Aspetta il Giallo Basta no, È un Amogus Amogus No sembra il simbolo no. comunista Dio mio, c'è gli occhi da scheletro. È <ride> no, bellissimo, è veramente eccellente. Ti scruta nell'anima. Faccio uno screen. Aspettate, ti scruta nell'anima questo. È bellissima. Helico. Oh, la per... Ci faccio una mogus Soprano, è vero, ci sono le eliche 5 secondi per rubare, attenzione Se potessi votare mettere è eccellente